Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Direggiamoci un attimo al Forte di Faraday perché qui dobbiamo trovare il ruggito di Greyon. Però, prima dobbiamo ammazzare questo enorme drago che ha più o meno tra i 90 e i 100.000 di vita. Quindi, proverò ad usare qualsiasi armamento, incantesimo per farlo fuori subito subito. Per fortuna non ci attacca perché sta dormendo. Non ce la fa neanche perché è bello grosso che in questo non ce la fa più. Non ce la fa più. Quindi prove, proveremo ad usare un po' questo armamento e ve, vedremo un po'. Eh, vediamo. Non gli ha fatto proprio niente. Proprio niente, sincero. Proprio niente. Quindi una volta ammazzato vi darà così un cuore da portare alla cattedrale della comunione dragonica fate uno scambio e vi darà così il ruggito di Greyhound. Neanche la cometa di Azur ha eh, fatto decine di danno. useremo così la nera fiamma funesta che è ancora più letale, il sacro è un grande, veramente un grande, la lava nera non è... Non è male, sinceramente non è male. Poi dipende anche dal talismano che sto usando. Niente, oh. guarda, guarda. Eh, gli fai il solletico, niente. Ok, è morto, è morto, è morto. Ok, è morto. Ok, abbiamo ottenuto così il cuore di drago, portiamola alla comunione, della cioè alla cattedrale della comunione dragonica, andiamo lì e ci facciamo uno scambio e ci darà così l'ingantissimo. Ok, andiamo un attimo al muro ardente e da qui vi porterò direttamente a questa cattedrale. Ce ne sono molte altre, però questa qui è quella dove sta proprio su una terra, no? Su un'isola che bisogna prendere un tunnel, attraversare così un mare e andare dall'altra parte della terra. Quindi no, questa è quella più vicina. Ed eccola qua. Un attimo che mi libero di questo. Adoro questo incantesimo, veramente lo adoro. Ahahah. <ride> Ok, eccolo qua. Ecco quello ruggito. Servono due spazi, uh, due slot per uh, usarlo. Memorizziamolo. Ok. Ed eccolo qui. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida su Elder Ring. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like per non perdervi altri tutorial come questi. Su come trovare molti incantesimi, su come trovare uh, molti oggetti, armamenti, incantesimi. Cioè, lo, già l'ho detto, vabbè. Comunque, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!